E' bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi ragazzi siamo in una nuova challenge, ossia la Canada Pesca Challenge siamo con Linda, che è la top donatrice delle, delle scorse live. Oh, ciao. Per chi non sapesse come funziona la Hanna Pesca Challenge, ragazzi, noi due bisognerà solamente utilizzare le armi che riusciremo a pescare. Ovviamente, raga, le cure e le granate le possiamo utilizzare, quindi consumabili possiamo utilizzarle anche dalle eh, persone che uccideremo, quindi il loot, delle persone che uccideremo. Che dire, prima di entrare in partita raga vi ricordo Negozio oggetti di Fortnite, codice dell'autorità dominati, Eccolo qua A 200 supportatori ragazzi A fine season, nel contest di fine season Non regalerò uno, va bene, due pass battaglia Della season 3 capitolo 2, quindi mi raccomando Utilizzatelo tutti E niente raga, andiamo subito in partita, let's go Eccoci qua in game ragazzi Abbiamo deciso di andare a Pantano Perché insieme a Brughiere, secondo me Secondo noi almeno, è uno dei punti migliori Per i, i suoi punti di pesca quindi andiamo a Pantano Vi ricordo di passare nel profilo di TikTok di Linda Link in descrizione Mi raccomando andate tutti a seguirla E raga appena trovo una canna da pesca Vi faccio sapere E niente Bella bella trovate. Ok Canna da pesca presa Iniziamo a pescare Fino a quando non ho la prima arma Ok, pompa del nonno blu, buono. Sempre lui, raga, non ci abbandona mai. Raga, mi sembra quasi di essere nelle stream che faccio di solito nelle mie live, quindi... Ragazzi, mi raccomando, se volete partecipare anche voi nelle stream, faccio sempre nei salari privati, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Mi raccomando. Anche mi raccomando, detto non lo so, vabbè, ascemo qua. 2 ore later. Basta, troppi pesci. Terribile. Ragazzi, direi che abbiamo trovato un po' di pesci. Io ho giusto, giusto, 7 pesci slurp. Te Linda, quant quanti ne hai di pesci? 8 flopper e 3 flopper. Ok, 8 flopper. Cioè, raga, pushiamo a diritto, siamo immortali. No, raga. cosa mi stai dicendo carne da pesca challenge e cosa trovo lo spasso dentro una cesta e qua lo sto seguendo lo sto seguendo Aiut. No, porca puttana. Seconda partita, ragazzi. Abbiamo deciso di andare qui. Che non mi ricordo manco più come si chiama. Questo posto. Boh. Abbiamo deciso di andare a un posto meno affollato. Perché, ragazzi, Pantano è una cosa assurda. Guardiamo se qui riusciamo a farci un inventario migliore. Che un pompa blu del nonno. E basta. E tutta la pescheria di, di, della cop. Però, vabbè. E niente, raga. Questo, questo gioco mi vuole far usare solamente il pompa del nonno. Via. Oh. Dai. C Ho anche la R stavolta. Forse, forse qualcosa che riesco a fare. Che poi non è una R, ma è un Famas blu, ma vabbè. Bene, mi sono fatto proprio full di pesci. Pompa R. Sette pesci. e non è una pesca. Mi comandare. Questa R che preferirei prendere al posto del, del famous blu. Però non posso. Andiamo l'acenziale là. Dai, fammi trovare un'arma migliore. Oh mio dio, non so cosa fare perché... Ho questi... o lascio tre clopper ne ho altri 4 Non so come fare. Perché ho solo questo... Poi siete Non so cosa fare. Andiamo in safe. Ah yeah, oh è craccato, è craccato lì Oh è buonito, buonito, buon uno S tutti buonito okay, dovrebbe essere claro, sì, sì, anche... Terra mettiamo, grande. grande Non può prendere nulla No lo so lo so Grande Linda Vai così. Oh, niente <ride> Non ne sprechiamo. Ah no, te lo do a te, vai, te lo do a te questo. E io mi sparerò un pesce. Madonna, raga, ma che lavoro! Oh. Scarvaret leggendario! mitralietta, tattico, non possiamo prendere nulla. Cioè, io non posso neanche prendere la R. No, non puoi. Te non hai la R. Vabbè. Vai, vai, io salgo sopra. Salgo sopra io. Cerca di salirci anche te, sopra. Nice! Jump, eh! Ce l'hai sopra, eh? Non ti avrei di nulla, ce l'abbiamo guardato proprio lì. Madonna se vuoi quel, quel Barrett leggendario! Che sega, spacchiamo tutto si <totipi> fa kitacillo! No, non pushare, non pushare, sei scema eh, Io non posso, io non posso Non abbiamo armi non... Mm. 118! Da un 118! ha fatto un 118! <coughs> no, ce l'abbiamo sopra! Ce l'abbiamo sopra! ho <tossi> Ma mi, mi ha fatto... <ride> che riti? Ok riti? <ride> questa parte qui la metto wow. <ride> in bianco e nero, in bianco e nero che a me fa morire tutte mi fanno ridere le parti bianco e nero perché ragazzi <ride> ma <ride> vabbè, lasciamo fa ragazzi, questo video finisce qua, la challenge è veramente molto molto difficile anche perché eh, le armi sono quelle lì avete visto, vi danno solamente pompa, eh colpi e mitraglietta se sei fortunato mi raccomando passate dal, dal profilo tiktok di linda e andatela a seguire se vuoi salutare qualcuno saluto adesso volevo salutare Matteo e Samuele Samuel. beh saluto Matteo e Samuele saluto anch'io mi raccomando raga lasciate un bel like iscrivetevi al canale, Attivate la campanella. ci becchiamo al prossimo video bella bella bella bella